In questa insolita puntata dedicata ai restauri d'arte non siamo andati a scoprire un luogo restaurato, ma un luogo dove si restaura e si impara a restaurare. Ci troviamo infatti nel centro di conservazione e restauro La Venaria Reale e in particolare nel laboratorio di carta e fotografia. E qui infatti, che d'intesa con la soprintendenza e grazie a una collaborazione tra la città metropolitana di Torino e il centro, alcune opere appartenenti alla Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte Giuseppe Grosso sono diventate, con l'occasione di un intervento conservativo, materia di studio per i restauratori del futuro. Si tratta in particolare di un prezioso negativo calotipico di Luigi Sacchi, di cinque fotografie di soggetto romano appartenenti alla raccolta Parenti e di altre 20 opere tra disegni e incisioni appartenenti alla raccolta Artigrafiche Dragone. Il nucleo delle opere che abbiamo restaurato appartenenti alla biblioteca della città metropolitana sono state eh, restaurate ehm, eh, con gli studenti del secondo e terzo anno. Sono opere realizzate ehm, su, su carta ehm, con tecniche ad umido oppure stampe quali xilografie e eh, incisioni ehm, ad acquaforte Ancora abbiamo restaurato un nucleo di eh, stampe su carta all'allumina, quindi fotografie. Un'altra opera mh, significativa è eh, questo calotipo, quindi un negativo su carta. Gli interventi di restauro che sono stati realizzati sono di minimo intervento, quindi si tratta di puliture e consolidamenti di piccole pieghe marginali o sutura di lacerazioni di lieve entità localizzate sempre lungo i margini, e interventi di consolidamento delle mediazioni grafiche, in particolare delle opere realizzate ad umido, in alcune opere erano presenti anche eh, nastri adesivi o ehm, eh, residui di adesivi e sono stati rimossi ehm, con solventi ehm, su tavolo aspirante, quindi questo è stato un intervento più significativo più importante. Per quanto riguarda invece il nucleo di fotografie e stampe su carta all'albumina, l'intervento è stato minimo per cui eh, soprattutto puliture e piccoli consolidamenti di eh, sollevamenti, l'intervento è stato anche molto localizzato sul, sui cartoni di supporto secondario. E invece per quanto riguarda il calotipo ehm, era stato restaurato da un precedente intervento mh, eseguito da una collega e poi ehm, in questa occasione è stato ehm, realizzato un nuovo montaggio, un nuovo mont montaggio che permette la visione del calotipo sia sul recto e sia sul verso, quindi è stato e appunto eh, interposto un foglio di poliestere di Mylar che permette la visione del recto e del verso. Grazie alla convenzione stipulata tra il Centro di Conservazione e Restauro e l'Università degli Studi di Torino è attivo da qualche anno il corso di laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali. Il corso di laurea quinquennale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali che è attivato a Torino eh, dall'università in convenzione con il centro conservazione e restauro la veneria reale prevede diversi percorsi formativi a secondo delle tipologie di materiali con cui sono realizzate le opere è un corso di laurea che ha cinque percorsi formativi accreditati il quinto è proprio questo percorso formativo dedicato ai materiali cartacei e materiali fotografici che sono qui presenti. Questo percorso formativo è stato accreditato più recentemente rispetto agli altri e il corso di laurea è arrivato in questo momento al quinto anno quindi gli studenti dopo aver svolto un loro percorso formativo nei primi quattro anni si apprestano nel nuovo anno accademico ad avere i progetti di tesi assegnati proprio su questa specifica tipologia di materiale.